Andrea, siamo giunti al confronto tra due scarpe di altra che sono ovviamente molto ben viste dai polisti amatori, soprattutto quelli evoluti. Innanzitutto ti chiedo, stai bene? Sì, sto bene. Mi è venuta una mezza allergia in questo momento, ma non ho capito perché. Forse, forse un ulivo potrebbe essere. O il coniglio, non lo so. Il coniglio si è posizionato in maniera assolutamente... Eh, incredibile dietro a te e sta davvero meglio di tutti noi sta dormendo sembrerebbe, non gliene frega niente di nessuno anche. allora Andrea cosa ne pensi delle Escalante 3 che avevamo aperto qualche giorno fa qui sul canale quando pioveva eh, rispetto alle eh, Torin 6, nel frattempo te le lancio così. vediamo se hai imparato, no non hai imparato no, peggio del peggio sei guarda, non impari mai a lanciarle però in questo caso te l'ho lanciata lanciate di eh, sinistra e destra, no? Va che bello l'escalante, questo bianco qua. Non mi piace tanto il nero, non mi piace neanche tanto il bianco perché si voncia subito. Cavolo queste cose sono scarpe da usare su asfalto, eh, mentre la Tolin è abbastanza classica. Allora, tenuto in mano così, ti direi che pesano quasi uguali, eh, non mi ricordo neanche. Però di primo acchitto ti direi che è molto più leggera la la Tonin per dire. Quanti grammi ci passano? 20 forse ne Sì, secondo me non, non c'è una grande differenza e poi soprattutto utilizzandole non si percepisce un peso diverso. Questi confronti li facciamo proprio per permettere a tutti i podisti amatori di scegliere al meglio a livello di Tomaia quale delle due eh, sceglieresti e quale delle due ti piace di più. Mi sono piaciute un po' tutte e due uh, forse per comodità in generale più comoda che, che stabile scegliere quella dell'escalante mentre un po' più, uh, più stabile quella della torin, comunque un po' più rinforzata nella parte del tallone, comunque la parte posteriore in generale. E invece là c'è la linguetta, una delle critiche del modello precedente soprattutto è che la linguetta delle Thorin 5 fosse tra virgolette un po' troppo tagliente, eh, cosa ne pensi e quale suggeriresti al podistamatore? non me la ricordo così tagliente io in generale, non ho neanche mai avuto problemi con, uh, cos'è che era, la Pegasus 37 che tutti si lamentavano che tagliava, no a me non aveva dato grossi problemi. Beh sicuramente come linguetta mi piace di più quella dell'escalante che è più, più morbida, quella della Thorin è più, più racing. E le come si chiamano i lacci invece sono più, più premium? Si può dire quelli della, sono quelli premium sull'escalante, sono un po' più piatti e, e reggono un po' di più. Sono quelli che piacciono a noi, sicuramente. Invece, a livello di tallone, come le hai viste, e chiaramente quale secondo te, sapendo comunque che sono scarpe zero drop. E quindi un po' di influenza sui tendini ce l'hanno quale eh, suggeriresti? Il tallone cambia molto, questo molto più classico, quello della Torin invece è un pochino più rialzato. Uh, se devo decidere mi è piaciuto di più quello della Torin perché è un po' più protettivo, sicuramente è un po' più morbido quello dell'escalante. Dell guarda qua comunque come, come si piega quello dell'escalante e guarda qua invece quello della. Della Sto mettendo molta più pressione per, per abbassarlo e in generale è più, più protettivo invece a livello di mescola di intersuola che sensazioni ti hanno dato e secondo te sono più o meno simili oppure le hai viste in maniera diversa um, a me sembrano molto simili se non uguali le mescole davvero mi sembrano molto simili poi vediamo se è la stessa schiuma uh, in generale comunque come morbidezza e tutto mi sembrano davvero molto simili morbidezza barra durezza perché comunque non sono uh, delle cicche sono abbastanza una via di mezzo tra, tra il duro e il morbido. Il Invece burino. a livello di battistrada come hai visto le due scarpe secondo te sono comunque molto simili? Mm, ma guarda che molto, è molto simili perché hanno sempre quella specie di impronta come se fossero le cinque dita però quello della Torin secondo me vince, vince mani basse perché mm, è fatto un pochino più intagliato diciamo, invece è un po' più piatto quello dell'escalante. Della se riesci a fargli poi una foto per far capire meglio metto il dubbio se sul ghiaccio a Bormio sarei scivolato con l'escalante sicuramente con le torri no. Sta diventando famosa quella curva lì. Dovrò fare la foto quando sono giù a Bormio per far vedere qual è la curva incriminata dove sono son caduto perché ormai sta diventando famosissima. Invece a livello di solette. Sono tutte e due solette premium, suggeriresti di cambiarle nel caso in cui volessi inserire dei plantari e comunque come le hai viste? Chiedere di queste solette qua è un po' come chiedere se vuoi più bene al papà o alla mamma, qua ti devo rispondere a tutte e due. Beh, se devo inserire i plantari sì, assolutamente si può fare, anzi è davvero curioso per un pronatore, secondo me si potrebbe trovare da dio perché Comunque controllo antipronazione su una scarpa così tanto neutra, secondo me viene una bella roba. Le, le solette sono identiche, quindi sono solamente colori diversi ma credo dati da dall'interno della, della scarpa, quindi direi normali, eh, non posso scegliere, dai, non farmi scegliere, se no dico tutte e due o nessuna delle due. Invece a livello di stabilità e di comportamento in corsa, a me sembra comunque il comportamento molto simile, ci sono differenze della, della costruzione, ma non vedo particolari variazioni nel modo in cui queste due scarpe si comportano. Diciamo che forse... Uh, in quanto l'escalante è un pochino più morbida, ti, ti fa riposare un pochino di più, cioè è morbida in generale la scarpa tra tua, maia, uh, la tua maglia soprattutto uh, è un po' più morbida, ti, ti fa fare una corsa un pochino più riposante? Mentre ti dà un'impressione un, un po' più racing la tua maglia, della, della Torin. Uh, quindi se vuoi tirare un po' di più, avrai scelto la Torin. A livello di durata, secondo te come l'hai vista e quale secondo te vince in termini di durata? Il coniglio si vuole fare? Non lo so, che okay, hai pianta, dei piantagioni di coca che sta mangiucchiando perché se no è davvero non mi si spiega tutta questa agitazione che ha oggi. Forse l'avevo già fatto questo... è impazzito, basta completamente. Guarda, guarda, sì, sì, credo che ci sia della coca nel tuo giardino. Verranno oh, Inaz e qualcun altro da cercare. La durata, ne avevo fatto già questo discorso qualche altra volta, qualche puntata fa. Um, sono scarpe drop zero, fondamentalmente schiacciandosi rimangono sempre drop zero sono anche abbastanza basse il comportamento anche a 1500 km per assurdo non, non cambia così tanto l'ammortizzazione è relativamente poca quindi sono scarpe che potrebbero durare davvero 1000-1200 km fino a che non si bucano, si, si, si liscia completamente il battistrada quindi faccio fatica dalla durata direi sempre comunque come reattività della mescola su, sugli 800 km, forse anche per assurdo un attimino di meno. Poi in generale si riescono a portare anche tra virgolette la scarica sopra i 1000 km. Sono assolutamente d'accordo con te Andrea, infatti l'ultima domanda che ti pongo è se tu fossi un po' dista da 75 kg quale delle due prenderesti mentre se pesassi 60 quale sceglieresti? Se me la metti così, 75 kg, vabbè, andrei di, di escalante. Se invece pesassi un po' di meno, andrei con la Thorin. Per il podista amatore più evoluto, la Thorin tutta la vita. Diciamo che dipende. Mi è messo davanti a questa scelta. Se dovessi prendermela io per farmi le mie corse lente tutti i giorni, è indifferente, cioè, mi, mi piacciono tutte e due. Hanno comunque una stessa impostazione di corsa, sicuramente non ci devo fare dei lavoretti, quindi andrebbero bene tutte e due. Per assurdo, se dovessi usarle solamente per i lenti, anche io andrei con le l'escalante. Se invece ho mai una mezza intenzione di fare qualche sprint di salita, che secondo me sono perfette. Se dovessi fare qualche variazione di ritmo che secondo me sono perfette, andrei allora con la toring. Vabbè, io come ti ho, ti ho già raccontato. Valuto anche l'estetica e in questo caso secondo me l'escalante vince mille a uno e quindi andrei di quella. Sì, è più, anche queste colorazioni soprattutto è molto più elegante l'escalante. Sì, poi è chiaro che ci sono vari modelli, metto sotto i link per, per gli acquisti e comunque altra ha tantissimi colori, quindi... Oh se la trovate del colore che vi piace, sceglietela. Grazie Andrea, Stay Strong, Keep Running ci vediamo alla prossima. Scusami Max, non stiamo più ricordando i caffè eh? che sono sempre ben voluti e ben accetti. Da quanto ho capito hai cambiato anche l'ink e un'altra cosa State riprendendo a riscriverci su Instagram, Whatsapp, Facebook, Telegram eccetera per chiederci peso 82 kg al sabato, la domenica 83 kg, dovrei fare una mezza maratona sterrata, quale scarpa mi consigli? Uh, no bah, basta davvero no, perché, perché dopo, dopo sembriamo la, la marrone chi è che è stata la marrone che ha detto non rispondo più a uno per, anzi non faccio più gli autografi perché sennò no, eh, qualcuno rimane scontento ecco dopo il problema è quello che non rispondiamo praticamente più a nessuno perché non ci stiamo dietro va bene grazie buon coffee eh, andiamo dai ecco, ormai è ora quasi ora del campani Max adesso